Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati all'ultima giornata di questo ciclo sotto sopra. Eh, L'iniziativa, la giornata, ma in realtà già partita nel discorso è mercoledì, è dedicata alla riappropriazione del ruolo dello Stato, perché ci dobbiamo appropriare del ruolo dello Stato e qual è quindi il ruolo dello Stato che noi vogliamo, vorremmo eh, riabilitare, diciamo. Eh, oggi stamattina abbiamo due ospiti, eh, il secondo sta arrivando da Roma col treno, dovrebbe essere già qui qua. Il primo ce l'avete qui davanti fianco a me, Ivan Invernizzi. Buongiorno a tutti. E poi arriverà anche eh, Thomas Fazzi. Ivan Invernizzi è un uh, studente e attivista molto attivo. Uh, uh, che, diciamo così milita per la rete MMT, come si vede dalla slide e, eh, e qui anche per raccontarci, a grossi linee ovviamente, di che cosa si tratta questa uh, MMT che non è altro che macronomo per Modern Money Theory e, e soprattutto è venuto per raccontarci della loro, di una loro ultima esperienza, non so se l'ultima, però un'esperienza che hanno recente, molto recente, dell'anno scorso uh, di, eh, che, che è servita a connettere diversi piani il piano accademico, il piano dei non accademici, dei militanti eh, e anche il piano, eh, è anche stato importante per eh, diciamo mettere insieme anche culture nazionali diverse perché eh, la, il contatto tra gli italiani e gli americani, tra gli americani e gli spagnoli insomma, penso che a questo punto sarà lui a raccontarci di che cosa si tratta Passo la sua parola a Ivan eh, per la sua presentazione, ormai c'è un paio di domande, ti lascio questo. Allora, si sente se parlo così? Prendi questo. No, allora uso il microfono, non sono abituato. Allora, grazie, grazie a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori. Eh, queste cose non emergono da sole, queste cose non si fanno da sole se io oggi qua sono qui a parlare, è bene sottolinearlo, è evidente ma è bene ricordarlo, è perché ci sono delle persone volontar volontarie che per l'amore dell'umanità, l'amore del progresso, l'amore del, della partecipazione politica, l'amore per la loro comunità, si donano a, a, a, e organizzano queste cose, organizzano questi eventi eh, nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere, nonostante che... Eh, non sempre queste cose vanno benissimo oggi speriamo di sì però eh, sono secondo me dei veri patrioti dei veri come dire, eh, dei veri progressisti il progresso non è qualcosa di, di, di spontaneo viene perché ci sono queste persone cioè, se oggi noi non viviamo come degli animali come è successo fino all'altro ieri che fino all'altro ieri le popolazioni vivevano a livello di sussistenza è perché ci sono persone così eh, quindi eh, ieri eh, c'era Quell'1%, 2%, 5% della popolazione che faceva questa azione assolutamente fondamentale, che spingeva al progresso e oggi ci sono loro. Quindi bisogna riconoscere che hanno un ruolo storico e non soltanto un ruolo di intrattenimento perché vabbè, le cose di cui parliamo oggi non sono eh, semplicemente per riempire una domenica. Quindi ancora grazie, eh, grazie a, a Marcello che è un professore universitario e... Non è cosa comune che un professore universitario scenda tra il tra la plebe, il volgo. No, <ride> esatto. E quindi no, grazie mille. E, e lasciate, adesso farò una piccola, vi dirò brevemente eh, cos'è la realtà di cui faccio parte, l'organizzazione di cui faccio parte. Poi proverò a darvi due intuizioni su quello che è diciamo, la struttura portante del messaggio. E poi vi parlerò di questa esperienza pratica, no? di questo risvolto, questa azione di militanza che abbiamo organizzato a livello internazionale. Um, Rete MMT di base è un'organizzazione che fa divulgazione scientifica in ambito economico. Che potete vederla un po' e, e, e fa militanza legata a questa consapevolezza, a questa conoscenza. Potete interpretarla se volete un po' come l'Amnesty International dell'economia come la Greenpeace dell'economia, quindi un'organizzazione non governativa, un'organizzazione fatta da attivisti, che ha una base scientifica nelle sue azioni, che però vuole cambiare il mondo. No? Non soltanto capirlo, ma cercare di fare qualcosa per cambiarlo. Ehm, allora, i la storia non è lineare. La storia dell'uomo non è eh, qualcosa che cambia in maniera costante. Ci sono delle biforcazioni, ci sono dei momenti critici. Eh, non è che un'associazione, un'organizzazione come la nostra, fatta in tutto da un centinaio di persone, può pensare di riuscire a ribaltare il capitalismo, cambiarne la forma da sola. Quello che ci proponiamo di fare è di porre le premesse, perché quando ci siano dei momenti favorevoli, che non dipendono da noi, quindi momenti favorevoli per come dire, mettere in crisi il sistema eh, vigente, diciamo, la struttura vigente, come può essere una crisi economica piuttosto che degli shock vengono dall'esterno. Eh, ci siano diciamo, le reti sociali, ci siano le connessioni tra i vari ambienti, ci sia la consapevolezza che c'è un, un messaggio alternativo, ci sono delle lenti per guardare il mondo. Che, che danno delle soluzioni alternative. E, e quindi noi cerchiamo di far, creare queste premesse, cioè per farvi capire, eh, i bolscevichi non si sono organizzati nel 17, erano lì da un po' di tempo, da vent'anni, okay? eh, da una parte, ma dall'altra parte anche i nazisti, non è che nel 1933 che si sono organizzati, erano lì da, da un po' di tempo, anche quando nessuno in realtà gli, gli dava retta. Eh? Però quando ci sono stati dei momenti nella società critici, quando la rabbia sociale come dire, è emersa, quando diversi strati nella società si sono eh, posti delle domande, hanno cercato delle risposte alternative a quelle vigenti, hanno, erano pronti. Okay? Qui cerchiamo di fare nel nostro piccolo, contribuire a, questo. Eh, contribuire a questo. Poi siamo assolutamente consapevoli di non essere da soli, ci sono altre persone che ah, magari anche in altri ambiti fanno altri progetti, ma cerchiamo di... Di, di creare questa potenziale alternativa come, come facciamo nel, per quanto riguarda il progetto della carta di Madrid cosa abbiamo fatto sostanzialmente abbiamo creato un programma minimo un programma minimo con delle basi scientifiche molto solide per l'eliminazione della povertà l'eliminazione della disoccupazione eh, e del, quindi del, diciamo della del lavoro ricattabile e la, quindi la costruzione diciamo, di un, un punto di partenza con degli strumenti politici, cioè con dei programmi eh, pratici politici da applicare che potessero raggiungere degli obiettivi che eh, da diverse prospettive, da diverse diciamo, culture poteva fare poteva essere apprezzato. Quindi volevamo far confluire soggetti diversi, ambienti diversi, su una carta di base. Non che questa carta il giorno dopo avrebbe cambiato il mondo, ma rappresentava un precedente, rappresentava un'esperienza un da cui partire. E, niente, le, in realtà adesso io vorrei quindi darvi un attimino um, due elementi No? Del, nostro, del nostro messaggio perché noi come dire, non proponiamo solo delle conclusioni ma proponiamo diciamo, del delle lenti con cui guardare il mondo cioè con un, app un apparato un apparato scientifico, un sistema organizzato, un sistema di pensiero organizzato con cui si può capire la società in alcune sue dimensioni eh, fondamentali quindi eh, vorrei ecco, proporvi queste, queste cose che sono secondo me assolutamente eh, non potrebbero essere più ehm, ad hoc più centrati con, un, con un, bel, un bel titolo come sotto sopra perché queste sono idee che veramente vi ribaltano il discorso vigente ma proprio al 360 gradi e quindi in, qualche, in pochi minuti vorrei darvi qualche intuizione eh, per altre domande dopo potremo rispondere però aspettatevi di sentire cose che sono difficilmente accettabili e di, di cui non siete abituati probabilmente o almeno alcuni mm. di voi quindi di base il nostro messaggio, cioè eh, che la premessa, diciamo quella che poi è stata la Carta di Madrid, che è stata solo un'applicazione di questo tipo di, di pensiero, è il seguente, che le valute, i soldi, ciò che oggi muove tutto, eh, sono delle creazioni pubbliche, delle creazioni statali. Cosa vuol dire? Vuol dire che non esisteva lo yen prima che il governo giapponese lo inventasse, non esisteva il dollaro, non esisteva la sterlina prima che il governo inglese le inventasse il concetto. Non esisteva il franco-svizzero prima che il governo svizzero lo inventasse. Le valute sono delle creazioni pubbliche. ok? E sono dei monopoli, cioè una specifica valuta può essere creata solo da uno stato, solo da un'entità. Ok? E come monopoli ha delle, delle, come dire, deve rispondere a delle, delle eh, regole logiche, regole di base, che valgono per ogni monopolio. e Questo diciamo, è un po' il primo fondamento, il primo elemento fondante, la prima intuizione che voglio farvi passare: e cioè che se le valute sono un monopolio, possono essere ritirate dal monopolista, possono essere riscosse da chi le crea, quindi riprese dal settore privato solo dopo che al settore privato sono state date. Cioè, il franco svizzero deve prima essere dato agli svizzeri o ai privati e soltanto dopo può essere ritirato dallo Stato. Non potrebbe essere altrimenti. È chiaro su questo? Cioè, una valuta deve prima essere data ai privati e solo dopo può essere presa. Allora, come si chiama l'operazione con cui viene data ai privati una valuta? Spesa pubblica. La pubblica è l'unico modo con cui una valuta, intesa come attività netta, eh, viene data ai privati. La tassazione invece è, è l'operazione con cui viene ritirata. La tassazione necessariamente avviene dopo la spesa pubblica. Ogni franco svizzero che viene tassato dalla Svizzera, che viene riscosso con le tasse, è stato un franco svizzero che è stato prima speso, necessariamente. Quindi, se le tasse avvengono dopo la spesa, possono le tasse finanziare la spesa pubblica? E la risposta è no. E non è no, ci sono delle alternative e, e le tasse sono soltanto un, un, un, un, un modo per finanziare. Le tasse non possono mai finanziare la spesa pubblica. Cioè proprio eh, negli Stati Uniti, eh, ma in realtà anche in Eurozona, tutti, tutta la valuta che viene riscossa con le tasse, da, che viene presa dai privati, è stata necessariamente prima spesa dagli Stati. Quindi è questo il, il, il fondamento. Um, le tasse non servono a pagare la spesa pubblica. Mai. In un, in uno Stato, che, Per quanto riguarda uno Stato, un'entità che crea la valuta. Mm? Cioè, questo vuol dire che ogni volta che vi hanno detto che le strade o gli asili non potevano essere rifatte perché c'erano gli evasori fiscali, vi hanno detto una bugia. Vi hanno detto una bugia. Andiamo avanti, quindi, quindi, quando guardate alla moneta, alla valuta, dovete sempre aver chiaro che esistono due tipi di soggetti diversi. Esisto il, se il settore governativo, chi crea la valuta, e il settore che non crea la valuta, quindi possiamo chiamarlo economia o settore privato, settore non governativo. Lo Stato impone le tasse sull'economia, sul settore privato. L'economia ne entra nella necessità di ottenere quella valuta. Quindi eh, i, i, per esempio gli svizzeri hanno la tassazione in franchi svizzeri, sono obbligati a procacciarsi quella valuta per pagare le tasse non hanno scelta, devono farlo quindi a quel punto lo Stato può spendere approvvigionarsi di beni e servizi reali che è l'obiettivo di tutto questo meccanismo e poi parte della, della, della valuta creata con la spesa viene eh, distrutta con le tasse okay? la differenza tra la spesa pubblica e le tasse eh, sono i risparmi privati cioè se io sono lo Stato svizzero, spendo 100 e poi tasso 50, ai privati rimani 50 di risparmio. E quello è l'unico modo che hanno di avere risparmio nella mia valuta. I privati. che okay? Non è che esistono altri. Adesso un'altra, diciamo la slide forse una delle più importanti, è questo. Cioè se il deficit pubblico e il risparmio privato in un anno, cioè i, i soldi che lo Stato spede in più di quelli che poi tassa, sono dall'altra parte il risparmio che rimane nelle tasche dei privati e il debito pubblico è la somma dei deficit pubblici allora il debito pubblico è il risparmio accumulato anno dopo anno il risparmio è la ricchezza finanziaria privata non è un caso che i paesi che hanno più alto debito pubblico al mondo sono i paesi che hanno più grande risparmio privato al mondo il Giappone, l'Italia nel 1980 ma anche l'Italia recentemente avevano alto debito pubblico e poco risparmio privato, non è un caso che i paesi che hanno basso debito pubblico o più basso debito pubblico abbiano anche un inferiore risparmio privato, era il caso della Germania o dei paesi anglosassoni che hanno ovviamente eh, a pro capite eh, cioè, notoriamente eh, meno risparmi di altre nazioni. Okay. Questo è quanto riguarda i numerini, la valuta, ma come noi sappiamo le persone non vivono, non mangiano i soldi. Quindi io non sto dicendo che eh, abbiamo la possibilità di creare i soldi, quindi possiamo diventare tutti ricchi così semplicemente creando i soldi. Io quello che sto dicendo è una cosa diversa, è che essendo che siamo in un'economia monetaria, per attivare la capacità produttiva esistente sul territorio c'è bisogno di spesa. Okay? Quindi è il lavoro ovviamente che crea i beni reali, però il lavoro per essere attivato eh, ha bisogno nella società odierna della valuta e di qui non si scappa, cioè finché abbiamo questo sistema con la tassazione, con una valuta, con persone che cercano quella valuta eh, bisogna agire su quel problema, non, non, non si può pensare di essere all'interno di un sistema come questo e fare un'isoletta eh, in cui valgono altre relazioni, perché? Perché la tassazione è imposta a tutti, mm? non puoi scapparne. Okay. Um, quindi: um, la, la, il legame, il raccordo tra la dimensione reale, cioè la dimensione dei eh, computer, dei tavoli, dell'acqua minerale che avete su, in bottiglietta sul tavolo, eh, della camicia o dell'orologio, qual è il, il, il legame? Il legame è questo. Per darvi l'intuizione è che in un'economia monetaria, partiamo i consumi, dal livello di consumi dipende il livello misura, di produzione, dal livello di produzione e di occupazione. In realtà vale per tutti i tipi di spesa, anche per la spesa pubblica, anche per gli investimenti e se noi con togliamo, diminuiamo il risparmio privato perché cerchiamo di diminuire il deficit pubblico avremo meno consumi, meno investimenti meno spesa pubblica quindi meno produzione e meno occupazione okay? può anche non, non, non avvenire immediatamente ci può essere un lag però diciamo che eh, esiste una un legame strutturale e invece il contrario vale quando c'è deficit come siamo usciti dalla crisi del 29 che non è la prima volta che siamo in una crisi con disoccupazione come adesso eh, spesa deficit ma non in un paese solo spesa deficit in paesi che avevano anche ehm, come dire, delle, delle, dei sistemi politici molto diversi tra di loro, cioè abbiamo che la spesa deficit negli Stati Uniti è stata fatta col New Deal, quindi diciamo un, con il governo Roosevelt quindi un governo molto di sinistra per gli standard americani in Germania è stata fatta dai nazisti in Scandinavia è stata fatta da dalle socialdemocrazie okay. però è la spesa di deficit che ha fatto uscire dalla crisi del 29 invece noi oggi facciamo austerità quindi ora uh, veniamo alla carta di Madrid la carta di Madrid che potete vedere andare su, sul sito internet eh, cercate carta di madrid rete mmt c'è una pagina fatta apposta la potete scaricare leggere con calma eh, è abbastanza articolata ma la potete anche trovare sul banchetto che l'abbiamo stampata la carta di madrid era il tentativo di come giustamente ha detto primo marcello creare un asse tra l'ambiente legato a Bernie Sanders quindi gli Stati Uniti d'America gli, gli accademici mmt eh, che di base sono americani, l'ambiente di, di Unidos Podemos, non solo Podemos, Unidos Podemos perché c'era anche schierda unida, eh, in Spagna, e, la, e ovviamente noi abbiamo dei cugini, Red MMT, che eh, sono eh, la, la stessa, cioè, come dire, i nostri cugini, i nostri analoghi in Spagna, e con l'Italia. Eh, L'Italia diciamo è un po' imbarazzante per me, eh, dire il nome del, del politico che abbiamo portato, perché poi diciamo che ha preso vie diverse, quindi balzo, molto... <ride> però diciamo che abbiamo cercato di creare questo, questo... asse ah, sì. tra questi tre paesi che poteva poi entrare in interazioni con altre, altri tentativi di, di, di dialogo ovviamente. Eh, per farlo abbiamo come dire, messo un documento che faceva da sigillo, Abbiamo fatto un evento al Parlamento Spagnolo e poi all'Istituto um, eh, delle Belle Arti, che è vicino al Parlamento Spagnolo a Madrid. Trovate tutti i video su YouTube, sul eh, canale YouTube di Rete M.M.T. E, eh, e poi quindi abbiamo cercato di ottenere un consenso che abbiamo trovato eh, su questi punti. Eh, per Unidos Podemos avevamo delle, diversi, diversi parlamentari, eh, anche il responsabile economico di allora di Unidos Podemos. Eh, avevamo eh, Pavlina Cerneva, che è un'economista MMT americana che ha lavorato anche e comunque è, è, è nel, nel, nel giro di Bernie Sanders negli Stati Uniti. E, ed ecco, quindi abbiamo fatto un evento pubblico un evento invece fatto per i, par per i parlamentari e, ed è stato come dire un, un, un riferimento per, per un domani nel senso che un domani eh, nel momento in cui ci sarà bisogno di sfruttare attivamente questo tipo di asse, l'asse c'è perché continuiamo a essere in comunicazione eh, in, in Spagna stanno facendo delle proposte di legge eh, ovviamente delle cose che mirano a, a degli elementi specifici, sempre con un inspo e, e ovviamente in Italia abbiamo questo documento, abbiamo quindi grazie a questa operazione siamo stati invitati da questa realtà come sottosopra che secondo me è veramente virtuosa. E, e niente, quindi noi cosa abbiamo proposto in questa Carta di Madrid? Abbiamo proposto, oltre a fare deficit, oltre quindi a aumentare l'attività eh, economica diminuendo le tasse, aumentando la spesa pubblica, come può essere eh, non so, eliminiamo l'IVA e aumentiamo la spesa pubblica per eh, rimettere, rimettere come dire, in in sesto tutte le infrastrutture che abbiamo, oltre a questo ci siamo spinti oltre promuovendo l'idea di piano di lavoro di transizione, che è uno strumento specifico della MMT con cui si toglie dalla ricattabilità la forza lavoro. Cioè, eh, ogni lavoratore, lo Stato dice a oh, ogni cittadino, a ogni lavoratore sul territorio, tu hai sempre un'alternativa di lavoro dignitoso, la, entrare nel, nel piano di lavoro di transizione. Questo è quindi un, uno strumento di classe, è uno strumento che fa sì che la contrattazione di classe non possa portare eh, lo standard di vita sotto a una certa soglia. Eh, nel momento in cui tutti i lavoratori hanno un'alternativa eh, dignitosa in termini di salario, quindi che fa andare fuori dalla povertà e anche allo stesso tempo eh, dignitosa in, te in termini di condizione, anche nel settore privato non ci potrà più essere nessuno che offre un lavoro che non, che non rispetta almeno questi parametri minimi e la logica è che portando in alto il potere contrattuale della base della società, quindi del proletariato, in realtà si aumenta lo standard di vita di tutti tranne che il, del, del, del vertice perché anche un architetto, anche la classe media, anche i lavoratori specializzati nel momento in cui un lavoratore uno specializzato ha, ha, delle, ha uno standard minimo, anche lui non, potrà andare, non andrà sotto quello standard minimo e probabilmente dovrà andare un po' sopra. Okay? Quindi nel momento in cui tu hai che gli operai non puoi pagarli meno di 1000 euro al mese in condizioni dignitose, anche gli architetti non puoi pagarli meno di 1000 euro al mese, probabilmente dovrei pagarli un po' di più di 1000 euro. Piano di lavoro di transizione e poi l'idea di base è anche lo Stato come architetto del futuro. Nel momento in cui abbiamo chiaro che uno Stato per la sua valuta non può fallire, che il debito pubblico se tu hai la tua valuta non, non è un problema se è la valuta è un cambio fluttuante, allora lo Stato si può far carico di quelle sfide, di quelle scommesse che il settore privato non può e non vuole fare. Quindi ricerca, quindi eh, tutti gli investimenti più audaci che portano il vero progresso, che portano avanti la società. Eh, negli ultimi 20 secondi, quindi mi viene da dire che... Eh, la cosa migliore che potreste fare è andare sul il nostro, il nostro sito, condividere la carta di Madrid su Facebook, eh, queste sono le foto dell'evento che abbiamo fatto a Madrid, questi siamo, siamo noi gli organizzatori che erano lì presenti, e, e niente, quindi potete andare sul nostro sito, condividere la carta di Madrid e la potete anche sottoscrivere, cioè potete firmarla. Eh, e grazie per l'ascolto, grazie per l'invito e... grazie a te Ivan eh, allora, eh, una domanda velocissima da parte mia io devo dire che allora, eh, la Modern Money Theory ha eh, sicuramente tanti, tanti pregi uno di questi pregi è l'attenzione da parte dei coloro che l'hanno ideata, formata, diciamo concepita, l'attenzione verso la diffusione sul grande pubblico, presso il grande pubblico. Eh, infatti credo che questa sia un po' la missione che si è data alla nostra organizzazione e il contatto che avete con in particolare gli economisti americani dell'MMT è una cosa che è abbastanza innovativa nei confronti della, uh, di tutta l'accademia, cioè loro stessi, i loro, gli stessi promotori della Modern Money Theory uh, vogliono diffondere presso il grande pubblico la loro visione del mondo e cercano attivisti con cui restare in contatto, quindi non è concepita come una materia per soli diciamo da, eh, per, per discutere tra economisti esperti tecnici del settore, tecnici del settore eh, esperti, ma qualcosa da eh, diffondere, tanto è vero che questa MMT ha un successo diciamo, abbastanza inedito per una teoria economica anche sulla blogosfera, no, quindi sono stati anche molto bravi a sfruttare, a sfruttare la, gli strumenti che la tecnologia moderna e contemporanea sentono di sì. usare sì.